e partiamo subito dal super bonus cosa cambia dal 2023 dalla prima casa l'aliquota ridotta le novità e ancora auto per noleggio incentivi green estesi anche alle persone giuridiche si passa poi al fondo impresa donna l'alert della Corte dei Conti, il 40% delle risorse spetta al mezzogiorno e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda i concorsi pubblici, le novità del DPR per le assunzioni nella PA, Quaterosa nei Bandi. Infine un'occhiata all'economia a partire dalla pagina curata dal Corriere.it. Partiamo subito dal super bonus. Cosa cambia dal 2023? Dalla prima casa all'aliquota ridotta, le novità nell'articolo di Anna Maria D'Andrea sul super bonus stop per le unifamiliari, possibili modifiche per i lavori sulla prima casa o sulla seconda casa... E riduzione dell'aliquota per i lavori in condominio dalle novità già messe nero su bianco ai possibili nuovi interventi il punto su cosa potrebbe accadere all'interno dell'articolo che appunto affronta il tema del super bonus che si appresta a cambiare forma dal 2023 si presenta in versione ridotta in ballo non ci sono solo le modifiche che potrebbe apportare il nuovo governo ma anche quelle già messe nero su bianco dalla legge di bilancio 2022 e che interessano sia i lavori sulle abitazioni unifamiliari che gli interventi in condominio da un lato si parla della possibilità eh, che il super bonus venga ridisegnato prevedendo aliquote differenziate per prima e seconda casa dall'altro è bene analizzare le novità in programma che il super bonus non sarà sempre al 110% non è una novità e già ad oggi è prevista una graduale riduzione della percentuale di detrazione spettante. Cambiamo argomento auto per noleggio, incentivi green estesi alle persone giuridiche, l'ecobonus auto 2022 spetta anche alle società di noleggio, per le persone giuridiche gli incentivi green sono ridotti del 50%, le conferme sono nel DPCM che è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 4 ottobre per quanto riguarda le auto per noleggio quindi nel rispetto di determinati requisiti anche le persone giuridiche potranno avere accesso all'ecobonus auto gli incentivi green sono relativi ad auto elettriche ed ibride plug-in ovvero veicoli di categoria M1 con emissioni da 0 a 60 g di CO2 per chilometro e saranno concessi in misura ridotta al 50% rispetto a quelli previsti per le persone fisiche al momento le riduzioni del prezzo di acquisto di un'auto elettrica erano di 3.000 euro senza rottamazione e 5.000 euro in caso di rottamazione di un vecchio veicolo fino a euro 4 compreso per le ibride plug-in invece l'incentivo era di 2.000 euro senza rottamazione 4.000 euro con rottamazione. In presenza di sei inferiore a 30.000 euro gli importi sono aumentati del 50% per le persone giuridiche, tuttavia il contributo è invece dimezzato. I soggetti dovranno inoltre garantire che l'impiego e la proprietà dell'auto siano mantenute dal beneficiario per almeno un anno. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo con il fondo donna impresa. L'allerta della Corte dei Conti: il 40% delle risorse spetta al mezzogiorno. L'articolo è di Rosi Delia sul fondo impresa donna, il bilancio della Corte dei Conti sull'elaborazione delle domande, gli obiettivi numerici del PNRR raggiungibili ma è fondamentale destinare il 40% delle risorse al mezzogiorno. Sono le raccomandazioni indirizzate al MISE nella delibera pubblicata il 4 ottobre 2022. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda i concorsi pubblici, le novità del DPR per le assunzioni nella PA Quaterosa nei bandi, l'articolo di Francesco Rodorico il Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022 ha approvato in via preliminare il decreto che introduce diverse novità per quanto riguarda i concorsi pubblici per nuove assunzioni nella pubblica amministrazione. I bandi dovranno contenere la percentuale di Quaterosa e potranno partecipare alle selezioni cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. L'ultima parte della rassegna stampa, come già detto, è dedicata all'economia a partire dalla pagina curata dal Corriere.it e andiamo subito a vedere. In apertura la Previdenza, quota 102, opzione donna e ape sociale, rebus pensioni per il nuovo governo, nell'articolo di Enrico Marro. E poi per quanto riguarda tasse e riforme, la tax incrementale, cos'è come funziona nel programma di Meloni con le simulazioni. E i numeri del giorno, 19% riguarda le compagnie aeree, il 19% dei ricavi dagli extra dei biglietti, Wizz al 56%, poi invece 9, un altro numero riguarda Lamborghini, ipotesi quotazione in borsa, può valere almeno 9 miliardi. Per quanto riguarda le risorse, PNRR, scontro, Meloni Draghi con l'accusa in ritardo e la replica rispettati. I tempi l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi riguarda i consumi e si intitola bollette luce dalla corrente per la tv al forno ecco il conto che arriverà a dicembre ed è suddiviso in più parti e prende in esame quelli che saranno i consumi relativi alle bollette elettriche i dettagli ovviamente sono all'interno dell'articolo per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al corriere.it